Allora, mettiamo a votazione il punto, la delibera numero 8 del 35 2013 oggetto La presentazione, quel tecnico incaricato è che il dico. Se lo trova lei a tirare lo, lo dito, certo Ho capito, stiamo a parlare mm -hmm. No, però non è detto che serve il tecnico perché potrebbe farlo anche l'ufficio, se è capace, se è in grado di farlo, però l'abbiamo predisposto che se serve, se la pratica va a via, la, la cosa... La eh. eh, soluzione? me Insieme al nome che ciò fa gratis lo scriviamo subito. Sì, prego consigliere Giordani no era per velocemente che stiamo in votazione consigliere velocemente che stiamo in votazioni. molto breve no prima il collega Rossi prima il collega Rossi ha detto una cosa che comunque il collega Rossi ha detto una cosa che lei nel precedente consiglio comunale si sarebbe fatto carico di portare oggi qui mi sembra di aver capito bene no? C'ho la, del la delibera e vi leggo la, la votazione che abbiamo approvato no, sulla stereotipia era una proposta che ho fatto eh, che, che non è stata accettata ah, no. ok ah. ok, allora andiamo a votazione per la delibera di indirizzo del Consiglio Comunale relativamente alla richiesta di intervento edilizio e ampliamento dell'impianto industriale destinato a stoccaggio e distribuzione GPL e sostituzione Campo Boe con Monoboa, località Pontina Vecchia, proprietà Fiamma 2000. Chi è favorevole, consiglieri in aula, chi è favorevole all'approvazione della delibera? Scrutatori, Iotti, Quartuccio, Rossi. Scusatori 14 Cristina lo è 14 favorevoli, chi è contrario? 2 contrari, chi ha astenuto, 1 astenuto? Eh, Rossi, contrario, Capraro, Capraro e Giordani l'approvazione di data libro come ho letto prima per l'immediata eseguibilità dell'atto scusa eh, ragazzi è vero che sto tante ore scusatori 2, 4 8, 10, 15, 12, 13 allora 13 favorevoli chi è contrario, due contrari Caprario, Giordani astenuto, non astenuto Rossi, prima L'atto è approvato. No, no. poi, Allora, provato il punto Perché? No, bella davvero. va bene Scusate, non è finito il consiglio. Eh? Scusate, eh? Allora, andiamo avanti con i lavori all'ordine del giorno. Punto numero 10. Approvazione e rendiconto della gestione finanziaria anno 2012. Ma sai, dichiara subito, dice io che non avevo, non avevo capito la cosa. che non hanno, contesto, non hanno contesto chiedetelo a questa va bene va bene, lo stiamo a perdare allora intanto lo diciamo? lo diciamo e lo facciamo allora sì, se i consiglieri che hanno chiesto scusate, se i consiglieri che hanno chiesto la eh, rettifica della votazione si esprimono sia sulla votazione sul parere favorevole della delibera e chiedendo Chiedendo la rettifica allora consigliere Giordani Mauro ne ha facoltà sì grazie ci siamo capiti male il mio voto è contrario come è favorevole, è favorevole come alla delibera si è espressa all'unanimità l'assise consigliare di minoranza no, no. e di maggioranza grazie ok il consigliere Capraro ne ha facoltà mi associo alla dichiarazione del consigliere Giordani quindi chiedo la rettifica del mio voto eh, il voto favorevole alla delibera esatto. perciò il voto del, dei consiglieri Capraro e Giordani riguardanti la, eh, la delibera Fiamma 2000 è favorevole perciò i voti favorevoli diventano 15 e c'è un astenuto che è il consigliere Rossi ok, perciò il punto si dichiara approvato anche per l'immediata Non può essere. Ora attenuto. 15 o attenuto. Attenuto. Attenuto. Allora, il consigliere, consigliere Caprato e il consigliere Giordani anche per l'immediata eseguibilità dell'atto se danno dichiarazione al verbale. Consigliere Caprato ne ha facoltà. No, Mauro deve spegnere sì, il Mauro di Spegnore quanto dichiarato vale ovviamente anche per l'immediata eseguibilità dell'atto. Consigliere Giordani, Mi associo alla dichiarazione del consigliere Bravo. Okay, Grazie. Perciò andiamo a approvare l'atto con le votazioni anche del consigliere Giordani e del consigliere Carraro. Allora, approvato l'atto. Siamo a 2000, andiamo al punto 10 punto 10 consultivo 2012 io do la parola al ah, sì. consigliere Garangio che mi ha facoltà sì. allora come presidente di questa commissione eh, metto al corrente il consiglio comunale che è poi venuto in commissione è stato esaminato è stato eh, diciamo approvato dalla commissione eh, ci accingiamo praticamente ad approvare il rendimento della gestione finanziaria 2012 eh, che non è altro che la fotografia dell'anno 2012. I consiglieri grazie. Grazie grazie al consigliere. Ogni eventuale eh, diciamo no. che è stato spedito da allora. tutti quanti via scusa presidente Allora. Dicevo, volevo completare Presidente, eh, dicevo che è stato mandato a tutti i membri eh, il, la copia del via per posta elettronica, la copia del rendiconto, eh, c'è a disposizione il nostro dirigente, per cui ognuno che vuole chiedere qualche spiegazione in merito al rendiconto può chiedere al dirigente. Consiglieri in, in aula, allora consiglieri in aula se non ci sono interventi se non ci sono gli interventi sul rendiconto gestionale consigliere ha chiesto la parola posso richiedere Presidente la verifica del numero legale? Uno. grazie Bravo. allora procediamo alla verifica del numero legale segretario comunale se procede all'appello Presidente Presidente deve essere un'aula, eh, chiedere deve essere un'aula altrimenti... consigliere Capraro? consigliere Capraro? vorrei una vera in aula però per chiedere il numero legale di Fiori Luca? presente Giordani Massimiliano? presente Iotti Riccardo Iacoangeli Mauro presente. Marcucci Franco presente. Franco Luca Acquarelli Fabrizio presente. Corso Francesco Paolo? presente No, no. non ho detto corpo non, de non ho detto Montesi Alberto Presente. Volante Policarpo Presente. Quartuccio Alessandro Presente. Abate Antonino Giordani Mauro Assente. Ludovici Stefano Rossi Giancarlo Assente. Santari Umberto Assente. e Cristina Capraro 10, 11 presenti. Constatato il numero sei. legale che c'è, prosegue il Consiglio Comunale, il Consigliere Caprano, una facoltà. In merito a questo punto all'ordine del giorno, relativo cioè al rendiconto 2012, io vorrei presentare ufficialmente una relazione eh, mh, relativa a questo ordine del giorno concernente approvazione rendiconto della gestione anno 2012 in cui si chiede venga allegata al verbale tale relazione della seduta e faccia parte integrante della delibera ve la leggo brevemente la sottoscritta consigliera comunale di opposizione preliminarmente formula ampie riserve sulla legittimità dello schema di conto consuntivo per l'esercizio 2012 in quanto la proposta di deliberazione concernente approvazione e rendiconto nella gestione anno 2012 non è stata consegnata ai consiglieri nei modi e nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità. Per chiarezza riassumiamo la tempistica della procedura che è stata messa in atto per l'esame del conto consentivo da parte dei consiglieri comunali. Il 30 aprile scorso il Presidente del Consiglio inviò ai consiglieri comunali esclusivamente il rendiconto della gestione 2012, omettendo del tutto la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151,6 la relazione dei revisori dei conti, di cui è l'articolo 239,1 lettera D, l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. Quanto sopra venne immediatamente segnalato, protocollando una specifica richiesta che conteneva anche una precisazione sulla tempistica necessaria per un attento controllo dell'atto più importante dell'ente, Sottolineando che la normativa vigente stabilisce che la proposta della Giunta, i vi compresi su indicati allegati, vanno messi a disposizione dei componenti dell'organo consigliare, entro un termine non inferiore a 20 giorni prima dell'inizio della sessione consigliare in cui viene esaminato il rendiconto. Soltanto il 24 maggio scorso il Presidente del Consiglio recepiva detta richiesta inviando soltanto l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza ed omettendo del tutto di trasmettere la relazione prescritta dall'articolo 151,6 del Decreto Legislativo 267 del 2000 che peraltro avrebbe dovuto essere allegata alla delibera di giunta numero 31 del 24 aprile 2013 trasmessa dal Presidente il 30 aprile scorso. Parimenti veniva omesso l'invio della relazione dei revisori dei conti, per cui non è stato dato modo di conoscere e valutare preliminarmente il parere fondamentale dell'organo di controllo. A tal proposito è opportuno sottolineare con forza che ai sensi dell'articolo 239 del Decreto Legislativo 267 del 2000, a tale istituzione svolge un'attività di collaborazione con l'organo consigliare, e non come impropriamente viene talvolta fatto intendere come ausiliario della Giunta Comunale. In relazione a ciò, e passando più propriamente all'esame del conto consuntivo 2012, non è possibile per i consiglieri comunali, non essendo pervenuta la relazione della Giunta, rilevare ciò che impone l'articolo 231 del Decreto Legislativo 267-2000, e cioè i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, i risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. La le valutazioni di efficacia dell'azione svolta. Passando ad analizzare invece gli elenchi dei residui, c'è cioè da rilevare la massa enorme dei residui attivi e passivi esistenti e mantenuti. Per quanto riguarda i residui attivi, merita un particolare esame da parte della Corte dei Conti il mantenimento dei seguenti residui attivi: 2005 affrancazione usi civici, euro 1.234.632,32, 2006 affrancazione usi civici, euro 463.891,91, 2007 affrancazione usi civici, euro 73.643,35. Per ciò che riguarda l'affrancazione degli usi civici, almeno per le annualità del 2005 e del 2006, tale vincolo per essere affrancato doveva sottostare alla garanzia di una fideiussione, per cui è lecito chiedersi per quale motivo non sono stati ancora riscossi o direttamente o avvalendosi delle garanz sulle garanzie prestate. Parliamo del 2006, Isci, Euro 2 milioni, 2007, Isci, Euro 2.369.794,20. 2008 ICI Euro 1.243.02. 2009 Sempre LICI Euro 23.529.62. 2009 TARZU Euro 298.215. 2010 TARZU Euro 2.981.053.59. Quali sono le cause per le mancate riscossioni di imposte e tasse di tali entità? Questa è la domanda. Non sappiamo inoltre se nella relazione della Giunta i residui attivi siano stati evidenziati secondo il grado della loro esigibilità, ossia se si tratta di riscossione certa, ad esempio eventuale dilazione dei pagamenti, o incerta, giudizialmente controversi, che vanno evidentemente mantenuti, atteso che quelli di dubbio o difficile es esazione o del tutto inesigibili vanno passativamente esclusi per i motivi anzidetti non sussistono pertanto le condizioni né legittime né contabili né politiche per dare il voto favorevole a questo bilancio rimane quindi confermato il giudizio assolutamente negativo complessivo per l'evidente incapacità di questa maggioranza ad esprimere bilanci e programmi positivi in grado di risolvere i problemi della comunità di ardea grazie Grazie al Consigliere Capraro. Presidente, questo lo allego ovviamente. Sì, porta... C'è una, speci... una richiesta specifica di eh, allegare la presente relazione al verbale della seduta e che faccia quindi parte integrante della delibera. Okay. Ma c'è una richiesta in particolare... Che chiede, chiede il ritiro del punto o non è solo una relazione ok allora non so se il sì, il... il dirigente se vuole Questo. No, su questo, però diciamo che sono state alzate delle perplessità da parte del consigliere Capraro, so, penso che il consiglio comunale non so se è il presidente della commissione sì, però, sono perplessità di carattere tecnico, quindi il dirigente chi più di lui possa rispondere a queste, a queste domande che ha fatto il consigliere Capraro, quindi se vuoi dare la parola al presidente alla, al dirigente Allora, se il dirigente Mizzoni vuole intervenire ne ha facoltà. Buonasera a tutti. Eh, in, in relazione a queste ultime osservazioni che sono state sollevate dal consigliere Capraro, credo che eh, le... I, diciamo, i motivi di doglianza sono, sono tanti e vanno um, analizzati uno per uno eh, sulle, sulle procedure eh, su, sul fatto che il consigliere lamenta la mancata trasmissione dei documenti chiaramente non sono in grado di rispondere perché non so che documenti sono stati trasmessi in che tempo, in che tempi dall'ufficio dall di segreteria di presidenza eh, Posso dire che eh, la, alla delibera di giunta comunale che approva lo schema di rendiconto eh, non vanno allegati tutti i documenti che il consigliere ha citato, quelli vanno allegati alla delibera di consiglio comunale. Anche perché, tanto per fare un esempio, il parere dell'organo di revisione non può essere dato già sulla delibera eh, di giunta comunale in quanto l'organo non avrebbe un documento approvato dall'ente sul quale esprimere un parere. Eh, per quanto riguarda eh, i residui, mh, ogni ufficio, eh, noi ogni anno chiediamo eh, il riaccertamento dei residui attivi e passivi a tutti i servizi e eh, ogni ufficio ci eh, comunica di mantenere in bilancio determinati residui o di cancellarli eh, quindi posso rispondere per quelli che sono i residui di... che riguardano i tributi, le entrate tributate non quelli degli usi civici perché lì evidentemente l'ufficio e il dirigente hanno ritenuto sulla base immagino di eh, documenti giustificativi di mantenere a residuo quelle somme eh, per quello che riguarda i, i tributi eh, per la Tarsu abbiamo dei ruoli emessi consigliere e eh, se poi che sono in mano a, alla gente della riscossione che attiva tutte le procedure per arrivare alla riscossione di quelle cifre se poi la gente eh, non paga perché eh, c'è chi difficoltà a pagare o perché c'è chi se ne infischia di, eh, di pagare un tributo, eh, quelle somme vengono mantenute a residuo fino a quando non diventano o di dubbia esigibilità o non ci sono più i presupposti giuridici perché mh, rappresentino un credito per lente. Grazie al dirigente, io comunque per... Eh, Chiarezza anche nei confronti dei consiglieri presenti in aula, leggo la relazione dei de revisori dei conti, in cui relazione della giunta e del, del rendiconto, l'organo di revisione attesta che la relazione predisposta alla giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di... E efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Nella relazioni sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e alle motivazioni delle cause che le hanno determinati Conclusioni. Consiglieri, gentilmente. Eh, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanza della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 questo è il parere dei revisori dei conti allegato alla delibera io a questo punto questo è un atto, è un atto che viene perché messo in questo, in, nel, nel punto del rendiconto, verrà inserito nel rendiconto, se sì, il Consiglio di non ha una facoltà e poi mettiamo in votazione il punto. Grazie. Volevo soltanto far presente che eh, quella che è stata in qualche modo mi minimizzata dal dirigente Mazzone e vale a dire la reazione della giunta, eh, questa è una cosa che viene prevista dall'articolo 231 del decreto legislativo 267 del 2000 Questo. e eh, vi sono degli elementi fondamentali che sulla base di questa relazione della giunta i consiglieri possono farsi un'idea maggiore rispetto a quello che stanno per approvare quindi invito il dirigente Mazzone intanto ad esaminare la relazione che è stata consegnata e protocollata eh, con grande attenzione e eh, di conseguenza è gradita al di là del fatto che questa relazione verrà legata al verbale della seduta e farà parte integrante della delibera, è gradita una risposta scritta da parte del dirigente. Grazie al consigliere Cavraro. Sì, con il dirigente Mazzone, prego. Sì, grazie. Eh, consigliere, volevo chiarire, io non ho minimizzato l'importanza della relazione della Giunta, ho premesso che sui eh, tempi e modalità di trasmissione dei documenti non sono in grado di dare una risposta perché io trasmetto, l'ufficio trasmette le proposte di delibera alla Giunta, poi come vengono eh, trasmesse ai consiglieri comunali non è a mia conoscenza, la, de, la relazione giunta è importante, tanto è vero che va eh, allegata alla delibera che approva lo schema di rendiconto, questo non l'ho mai non minimizzato, Io, tantomeno ho detto che quella, delibera, che quella relazione mi scusi, non era allegata agli atti o non doveva essere allegata, assolutamente forse mh, ci siamo capiti male, non ho minimizzato niente ho premesso che per dare una risposta alla sua richiesta bisogna analizzare punto per punto mi è stato chiesto intanto di dare delle informazioni e questo ho fatto grazie al dirigente velocemente in conclusione consigliere Lavraro. sì, volevo far presente un'altra cosa eh, questi documenti mancanti che poi sono stati tra virgolette denunciati attraverso questa relazione, sono documenti che già erano stati ufficialmente richiesti in occasione della commissione bilancio del presidente eh, Iacoangeli eh, nonostante questo cioè nonostante un sollecito nonostante la presentazione ufficiale di questa richiesta, tali documenti non sono, non sono pervenuti grazie Grazie al consigliere Capraro, al consigliere Iacoagni, sì, io le ho fatto mandare attraverso la segreteria de, delle commissioni, l'ho fatto mandare sulla sua email, sulla sua posta elettronica, quello che lei aveva chiesto. Tant'è vero che il dirigente quel giorno, eh, c'era cioè la, la presenza del dirigente, può testimoniare che le ho fatto mandare dalla segreteria. La documentazione è arrivata ma mancava esattamente delle stesse cose che erano state richieste. Poi c'è un'altra cosa da dire. Il dirigente mi dice, non sono in grado di darle una risposta per quanto riguarda la trasmissione degli atti. Vorrei sapere da voi che siete l'amministrazione, c'è cioè presente il sindaco, il presidente del consiglio, i dirigenti, gli assessori, tutti quanti, eh, vorrei capire chi è responsabile nel senso voi siete l'amministrazione state governando questo paese nel momento in cui c'è un problema di trasmissione degli atti chi tra voi è responsabile è inutile fare scarica a barile ogni volta su qualsiasi cosa quindi io vi invito a prendervi le vostre responsabilità grazie grazie consigliere allora andiamo avanti con i lavori mettiamo a votazione la Proposta, approvazione e rendiconto della gestione finanziaria anno 2012, Scrutatori, Iotti, Quartuccio e Giordani, Mauro. Allora, mettiamo a votazione, chi è favorevole? Scrutatori... 10 favorevoli, chi è contrario? 2 contrari, astenuto nessuno per l'immediata eseguibilità dell'atto. Chi è favorevole? 10, chi è contrario? 2 come sopra, l'atto è approvato. Finiti i punti all'ordine del giorno, augurandovi buona serata, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale.